Grazie Presidente. Allora io innanzitutto eh, ringrazio i proponenti di questa delibera e chiedo al segretariato se è possibile in questa fase sottoscriverla. Se fosse possibile vorrei sottoscriverla. E, io eh, conoscevo l'IPA e le sue vicende marginalmente. E, quindi ringrazio anche il consigliere Figliomeni per. Eh, per tutti gli argomenti che oggi ha portato alla nostra attenzione. Credo che noi nell'esercizio delle nostre funzioni siamo anche chiamati a delle eh, scelte eh, anche di natura etica, non solo politica e questa è una scelta secondo me di natura sia etica che politica. Molti di questi argomenti, è vero, sono stati affrontati in commissione trasparenza, lo dico per... Perché è stato citato, io non appartengo a questa commissione, però è stato citato anche il fatto che gli accessi agli atti e alla trasparenza, molte di queste risposte non sono state date. E molti degli argomenti che sono stati sollevati con gli ordini del giorno hanno dei rilievi un po' inquietanti. Quindi io credo che sia nostro dovere, ma anche nostro diritto, approfondire questa tematica con una commissione specifica e credo che eh, sia anche nel, nel rispetto della nostra dignità ed anche nel rispetto della dignità dei lavoratori del Comune di Roma, del Comune di Fiumicino e di Ama. Io voglio eh, specificare che sto facendo questa dichiarazione non a nome del mio eh, gruppo, ma a livello personale ed invito. Eh, calorosamente i miei colleghi a fare una profonda riflessione ed a verificare ed a valutare cosa sia la cosa più giusta da fare in questo momento su questo argomento credo che siamo tutti chiamati a un momento di responsabilità io mi sento tranquilla perché sono tranquilla delle mie azioni, non posso parlare per quelle degli altri, ma mi sento per cioè, qui, perché ho chiuso. Presidente, me lo può chiudere? So che se c'è un argomento da approfondire. È giusto che questo venga fatto per la tranquillità di tutti. E sono anche fiduciosa nella, nel buon operato di questa amministrazione. Ed essendo fiduciosa nel buon operato di questa amministrazione, non parlo per le precedenti, poi potrei anche essere smentito ovviamente, però mi domando quale sia la, remola, la remora nel voler nell'istituzione appunto di questa Commissione. E chiedo cortesemente di farmi sapere anche in chat se è possibile sottoscrivere questa delibera. Grazie Presidente.